Do. invito l'assessore o il sindaco che fa tanti proclami perché è abituato a fare i proclami oh, di un'attività che loro hanno proposto nella gara quella famosa gara che lei prima annunciava caro sindaco se hanno fatto una cosa di quello che loro hanno scritto allora ma non andarci per andare contro ai ciuffarella e cose perché tanto voi già avete telefonato quindi non è questo il problema allora dice, nell'ambito della promozione dei valori dello sport, la SD Pro Calcio Ferentino si pone come promotrice di vari eventi. Festa dello sport a Ferentino, se l'avete vista ditemelo perché io no. La famiglia al centro, e in centravanti la famiglia di città di Ferentino, Contrate di Ferentino se ve lo leggo, legato il di Fiorentino, legato ai festeggiamenti patronali, aperto a tutti i residenti, senza limiti di età, nelle varie contrate con lo scopo di difendere i valori della propria contrata, cimentando i rapporti intergenerazionali. Oh, è eh, che stiamo... Ma penso che sia... Non siamo in Italia, eh? Quindi, allora io dico, con questa benedetta convenzione che voi avete fatto, avete fatto anche una gara d'appalto, quindi... Quindi, allora... Come voi non controllate niente? Perché una volta dato l'appalto l'avete chiuso. Quindi non vi frega più niente, perché l'avete dato, basta, avete raggiunto i vostri obiettivi politici e sta a posto. Quindi, allora, io mi chiedo, mi chiedo, è giusto rivedere la Convenzione a questa benedetta Associazione e dire, signori, da oggi in poi la rivediamo tutti insieme come Consiglio Comunale oh, e, e farete quello che noi diremo. Sempre con la vostra collaborazione, questo ecco perché io vi voto a favore. Grazie consigliere. Bene, è, è scaduto il suo tempo. Sa, devi, finire, ho dato già 20 devi, devi, devi essere più educato. A far finire, a sono io sono molto educato. La interrompo dopo il tempo previsto, presidente. Io non parlo più. Me ne state accorgendo? Perché? perché ormai ho, ti ho eh, ho dopo compito. il tempo previsto, ti sto e interrompendo. A parlai, Ci sto invitando a concludere. Stai facendo perdere a tutti il tempo. Sei tu che fai perdere il tempo, non siamo noi. Perché prego. noi quando abbiamo fatto le nostre dichiarazioni ci siamo zitti, prego. rispettiamo le regole, sei tu che non puoi rispettare le regole. Ma Perché? ci sono dei minuti Bernardini, mi l'ho inventato io. Eri eh. in cissi, va bene. Prego, continua dai, si avvia eh. la conclusione. Ma guarda, non sai fare fa nessuna cosa, prego, non, non è che lo sai. Prego, si avvia ah, la conclusione, eh. grazie. Però e hai, fatto, hai, hai interrotto un'altra volta. È una tattica che, che la devi piantare. Ma no, quale tattica? La devi piantare di fare il coso. Il, da interrompere la gente che parla è maleducazione. È maleducazione. È maleducazione anche non rispettare la i tempi. La devi piantare a, a, a, a interrompere la gente. Quando il consigliere ha finito ha fregato due minuti, non, non, non cade il mondo. È un dibattito pubblico. pensa tra amici, prima, prima cosa. Prego, Benedetto, cosa... ti concludo. Grazie. Allora, allora, stavo dicendo che, e lo ripeto, se noi rivediamo la, la convenzione, non significa andare contro uh, l'associazione. Anzi, può darsi pure che la favoriamo l'associazione sportiva. Perché se effettivamente Frosinone e, e, e diciamo, l'associazione si uniscono a 50 e 50, è ancora meglio. E chi dice di no? Ecco perché, caro sindaco, tutti si proclami non servono, servono le cose pratiche per risolvere i problemi. Non servono le, le, le, grandi, le grandi cose o i grandi annunci sui giornali. Che sui giornali ne crede più nessuno. c'è Ceccano, caro sindaco. Ha votato un sindaco che non ci stanno più i partiti. E ha vinto. E, e, e dopo